Io mi sono probabilmente distratta nell'ultimo passaggio della, eh, della mozione, eh, quella che è stata aggiunta alla fine, quindi di questo me ne rammarico. Perché dico questo? Perché di norma l'intitolazione di una scuola a qualcuno parte da una richiesta della scuola stessa, quindi l'iter è più o meno questo. Quindi è la scuola che propone all'USR e quindi all'ente, in questo caso Roma Capitale, di procedere a intitolazione della scuola. E quindi lì poi si avvia tutto un percorso eh, burocratico, chiamiamolo così. Però eh, ecco, apprendo, almeno da quanto è stato detto dalla, nel corso dell'intervento, che c'è una raccolta firme, che la questa raccolta firme ha sostanzialmente avuto un qualcosa di concreto, insomma, quindi non è un'ipotesi di raccolta firme, ma è un qualcosa di veramente concreto, quindi credo che nel rispetto dell'iter il segnale dell'Assemblea Capitolina può essere sicuramente... Eh, come dire, può anticipare in qualche modo quello che è la procedura, quindi è un abbreviare il percorso per cui nulla in contrario a votare eh, favorevolmente la mozione.